Una politica sostenibile per avere politiche eh, dello sviluppo sostenibile. In questi anni abbiamo visto una condivisione molto forte a livello internazionale eh, a partire naturalmente dai goals del, delle Nazioni Unite e abbiamo visto apparentemente una condivisibilità. Però qualcosa non funziona e la nostra, il nostro sistema di governance ancora non è in grado di eh, dare delle risposte certe per questi obiettivi. C'è bisogno di responsabilità c'è bisogno di unire eh, gli sforzi delle elite chiamate a dare delle risposte e c'è bisogno di una dimensione globale più equa da parte dei detentori del potere. Questo è il rapporto che dobbiamo creare tra politica e politiche della sostenibilità.